uno dei cardini no, del, del movimento che è stato sottolineato infinite volte è stato quello della trasparenza sì. no? eppure proprio di oggi è la notizia che i neoeletti del, del movimento i parlamentari si sono riuniti a porte chiuse niente televisione, niente giornali, niente radio niente outsider, niente di niente porte chiuse e basta non è un po' contraddittorio? ma guarda io uh, non mi sento di, di criminalizzare questa scelta non mi sento di criminalizzarla per questo semplice motivo loro sono appena stati eletti non si conoscono molti tra di loro. Grillo e Casaleggio non conoscono le persone che sono state elette. Io credo che abbiano prima di tutto bisogno di guardarsi in faccia, conoscersi e di farlo in maniera serena, senza avere la telecamera dietro le spalle che a, a, a, al minimo passo falso poi potrebbe eventualmente strumentalizzare in maniera anche negativa insomma, uh, un eventuale problema. Quindi, io credo che sia. Fondamentale che loro in questo momento abbiano l'opportunità di confrontarsi serenamente e quindi intendo questa, questo fatto di trovarsi a porte chiuse eh, in questo senso, cioè bisogno di un confronto sereno. Dopodiché è necessario poi con, con, eh, condividere quello che è emerso da questo confronto. Però non mi sento francamente di criminalità, è un momento estremamente delicato dove purtroppo, l'ho visto sulla mia pelle con la mia esperienza, la stampa spesso e volentieri si comporta... A, come se fossero degli sciacalli, io quando c'è stata tutta la faccenda del talk show ti uccide e così, mi sono ritrovati giornalisti davanti a casa, dentro il giardino di casa, davanti a scuola, uno ha bisogno di serenità, nei momenti estremamente delicati serve serenità per fare il punto della situazione e non la fai se sei assediato comunque dalla stampa o dai giornalisti che eh, cercano comunque di incalzarti in continuazione. Chiaro. Allora, mi rendo conto che i giornalisti vorrebbero essere delle mosche <ride> e poter sapere entrare dentro <ride> però qualche volta bisogna anche non se ne faccio dare <ride> qualche volta, forse è meglio, è meglio così, diciamo: meglio che non sia così, Sì, un'altra domanda che ti volevo fare che mi incuriosiva farti. Poi, ehm, guardando i video, i commenti ai video ehm, della tua partecipazione a Ballarò, era che molto diffusa era la credenza, la convinzione tra gli attivisti del movimento che in realtà tutto quello che tu hai fatto l'hai fatto perché i tuoi due mandati erano già scaduti e quindi farti vedere un po' in tv e farti, farti conoscere anche dagli altri partiti era un modo per cambiare casacca fondamentalmente. Che cosa rispondi? Io cioè, sorrido de, de, dell'ignoranza del popolo della rete perché si può solamente sorridere. Io quando cadde il, il governo, eh, l'ultimo governo Berlusconi era novembre, dicembre, già all'epoca dichiarai, proprio per fugare ogni dubbio, perché eh, c'erano molte, eh, come posso dire, c'era molto malumore interno perché non, non, non si erano ancora decisi i meccanismi per le candidature delle politiche e quindi c'era la paura, ma chi si candida e chi non si candida, allora io per tagliare la testa al toro già all'epoca dichiarai l'ufficio pubblicamente, eh, che comunque non mi sarei candidata, io fra l'altro ero stata eletta da, da, da poco più di un anno, di dico io rimango comunque in comune, sono stata eletta qua, e, e porto avanti il mio mandato all'interno del comune di Bologna, per cui già tagliai la testa al toro all'epoca, però evidentemente eh, questa cosa rimase un po' troppo a livello locale, non le venne data abbastanza enfasi quindi è passata in sordina. E in realtà quando io uh, ho partecipato in più di un'occasione alle trasmissioni televisive l'ho fatto proprio perché dicevo io essendo già fuori dai giochi, non dovendomi candidare non rischio poi di falsare un'eventuale eh, elezione eh, di primarie o eh, comunque per il Parlamento perché sono fuori dai giochi, quindi consapevole del fatto di essere fuori dai giochi ho scelto di potermi esporre di più. E l'ho fatto perché ritenevo fondamentale, proprio perché il movimento si avvicinava ad una competizione nazionale, ritenevo fondamentale che l'immagine che venisse data del movimento non fosse solo quella legata a Beppe Grillo che ora nelle piazza attraversa lo strato di Messina o scrive sul blog, perché il movimento è questo, ma è anche tutta la parte di attivisti, di consiglieri che sono stati eletti che lavorano nelle istituzioni. Ed è fondamentale far capire che chi è eletto non è Beppe Grillo ma sono altre persone come me che nelle istituzioni entrano, lavorano, parlano e si confrontano in maniera civile, si siedono intorno a un tavolo e che non fanno questi atti muscolari eh, così eclatanti ma sono appunto normali e si occupano di cose normali e quindi io in questo senso ho partecipato alle varie trasmissioni compresa Ballarò, fra l'altro Ballarò mi avevano telefonato già diverse volte, io quella volta ho deciso di partecipare perché si parlava proprio degli enti locali, e si sarebbe parlato della spending review, di come questa sarebbe a cascata, avrebbe inflitto a cascata sugli enti locali, sull'Imo che per quanto sia una legge nazionale, una tassa nazionale comunque viene gestita a livello locale, erano interessati a conoscere la mia esperienza all'interno del Movimento 5 Stelle e poi diceva, avremo in collegamento i ragazzi del Movimento 5 Stelle della Sicilia che ci parleranno del, del loro in Sicilia, per cui ho detto perfetto, va bene. Cosa è successo? Che i ragazzi della Sicilia in realtà in collegamento non c'erano. Quindi a quel punto la mia presenza lì è stata interpretata come un, ma, quelli hanno vinto e va lei perché non ci sono loro e che cavolo ne so chiedetelo alla redazione ai ragazzi di, della Sicilia che prima dovevano esserci e poi non ci sono solo che l'ho imparato solo quando, quando sono arrivata là e a quel punto ho detto vabbè sono già qua non è che prendo e me ne vado, rimango qui e faccio cioè, quello, che, fa, quello, che, quello che, che ho fatto, cioè parlo delle cose che, che conosco e che mi competono. Ahiai, <ride> questa, questa non la sapevamo tra l'altro, questo piccolo ah, infatti, dettaglio non lo sapevamo. Questo non è, io ho provato a spiegarlo ma non è, non è emerso, non è stato minimamente preso in considerazione, mi sono stato solo attaccata per la presenza e in realtà anche le persone spesso criticavano perché hai parlato dell'Imu e hai parlato di cose che non ti competono, ma come dico, è sei mesi che ne parliamo in Consiglio Comunale dell'Imu, abbiamo fatto un sacco di interventi, io pensavo come possono essere, così mi veniva proprio a di dire ignoranti le persone che non sanno che l'Imu comunque è anche di competenza locale, cioè è il comune che decide alla fine l'aliquota che deve fare. E quindi sono rimasta, ad esempio, io avevo um, parlato del fatto, avevo espresso una mia opinione, spiegando che era un'opinione personale, che poi in realtà era anche l'opinione di Grillo, perché sul blog l'aveva scritto, che secondo me il fatto che Lici fosse stata abolita da, eh, da Berlusconi era una provata per la campagna elettorale, era una pura mossa elettorale che era stata sbagliata qua in quel contesto. Le persone mi hanno scritto, non è vero Lici l'ha abolita Prodi, ma. No. Prodi ha modificato le liquide tant'è vero che alcune persone, alcune famiglie più povere non l'andavano più a pagare, ma non vuol dire che l'ha abolita, ha cambiato i meccanismi per, eh, per il pagamento, quindi le persone a seconda di che, del reddito che avevano pagavano o addirittura non pagavano. Quindi mi sono accorta di una grandissima superficialità e di una grandissima ignoranza nel commentare le cose e quindi questo secondo me è eh, ignoranza sulla quale poi in realtà si sono basati tutti quanti. Mi dicevano perché tu hai parlato della Sicilia senza sapere quello che in realtà in Sicilia potevano fare, riferito ai, alle riduzioni degli stipendi. Dico no, Dico, io ho raccontato, perché la domanda di Flores qual era, Sti qua prenderanno 13 mila euro al mese, com'è possibile che poi una volta dentro si riducano veramente lo stipendio? Lui ho detto ma basta guardare l'esperienza delle regioni in cui abbiamo già dei consiglieri che sono il Piemonte e l'Emilia-Romagna Però ho raccontato in Emilia-Romagna come facevano con questa riduzione dello stipendio e le persone mi hanno criticato dicendomi perché in Sicilia possiamo restituire i soldi, non è vero che dobbiamo fare così ma io non ho detto che dovete fare così, dico è possibile farlo perché in Emilia-Romagna funziona in questa maniera, poi ogni regione si adeguerà a seconda del suo statuto delle sue regole su come poter fare ad esempio in Emilia-Romagna non era possibile restituire i soldi, oh, perché in Sicilia è possibile, dovete informarvi in Emilia Romagna, cavolo, ah, i due anni che sono eletti consiglieri, i due anni che ci provano, i informati si sono informati, ma per lo stesso motivo ad esempio in cui in Sicilia possono versare questi soldi su un fondo per la piccola e media impresa, in Emilia Romagna non è possibile, perché avrebbe preso come una, una sorta di... Um, che mettiamo la tra virgolette, tangente nei confronti della piccola e media impresa, cioè della serie tu, politico, dai dei soldi alle imprese. Le imprese cosa a questo punto ti daranno in cambio a te politico una prossima volta che ci saranno le elezioni? Per cui in Emilia Romagna questa cosa gli è stata proprio sconsigliata dai dirigenti della regione ai, ai consiglieri regionali proprio da un punto di vista etico. Già da un punto di vista normativo che un consigliere faccia una donazione nell'ente in cui sta stata non si può fare. E poi c'è questo aggravante da un punto di vista etico. Chiaro. ho provato a spiegarla questa cosa. Però purtroppo è un po' complicata da capire e quindi le persone si fermano spesso su un livello molto più superficiale. Chiaro. Um, faccio un altro paio di domande arrivate sempre dai, dai lettori e poi chiudiamo con, con le domande finali. Uh, Gianni Lazzarini ti, ti chiede tu daresti la fiducia al segretario Bersani del PD dopo aver letto le sue otto proposte? Io sinceramente non vorrei trovarmi al posto di chi dovrebbe eh, decidere se dare la fiducia o meno. Sarei molto in difficoltà. Io probabilmente eh, sarei propensa a lavorare su quelle otto proposte ma avendo ben chiaro che la fiducia è circoscritta a quelle proposte. Se le condivido al 100%. Anche perché poi c'è cioè prima di dare la fiducia a Bersani su quelle otto proposte, bisogna prima di tutto capire come quelle otto proposte eh, il governo del PD pensa poi di attuarle. Perché ricordiamoci sempre che ci possono essere delle proposte, delle idee fantastiche, ma che se vengono realizzate male non servono assolutamente a nulla, anzi fanno dei danni. Per cui, prima di dare la fiducia, bisogna capire esattamente come si intendono sviluppare e mettere in chiaro esattamente tutto quanto. Dopo, allora uno può pensare di dare una fiducia secondo me però ti ripeto è un argomento molto delicato ridurlo a un sì o un no secondo me è svilente molto svilente chiaro, chiaro. Um, Abramo Castoro ti chiede quanto sei, quanto sei dispiaciuta alla luce dei risultati di non essere sul carro dei vincitori non sono assolutamente dispiaciuta cioè, già il fatto di pensare al carro dei vincitori se questo è un Brillino che lo dice ha già sbagliato tutto quanto nel senso che mh, pensare che ci sia un carro sul quale salire, questo è un ragionamento da partiti, da vecchi partiti, non è un ragionamento da, da grillino, da movimentista assolutamente, io non sono dispiaciuta per me, io sono dispiaciuta per quello che è successo, perché credevo in un movimento che doveva essere democratico, orizzontale, far partecipare i cittadini, costruire un programma insieme e questo non è stato fatto, è stato disatteso uno dei principi base del movimento, che era quella, quello della partecipazione, quindi a me questo dispiace, poi che io sia dentro o sia fuori è un influente, è secondario, credo che proprio sia anche irrilevante, almeno per quanto mi riguarda. Chiaro. Senti, un altro. mi ricollego alla domanda che ti ho fatto prima, no? Sulla preparazione dei, degli attivisti. Um, a volte non si tratta soltanto di semplici, magre figure relative soltanto alla propria conoscenza, no? come nel caso della, della sede del Senato e Palazzo Madama. A volte si dicono delle cose che sono palesemente non vere um, e si costruiscono dei ragionamenti su delle affermazioni che non hanno riscontro con uh, la realtà, come per esempio um, uh, un attivista che diceva che si può benissimo governare anche senza la fiducia e loro lo faranno tranquillamente. Citando l'articolo della Costituzione che proprio parla della, della fiducia, ma che effettivamente non, non dice questo. No? Quindi mi chiedo e chiedo a te, quanto, quanto tempo ci vorrà prima di arrivare a un, a un livello di preparazione tale da permettere effettivamente di, di lavorare veramente su... Quelle che sono le proposte importanti, perché se questi sono i presupposti è chiaro che è difficile anche fare delle cose semplici. Allora dipende innanzitutto dalla presunzione delle persone, nel senso che se uno ha l'umiltà di dire sono ignorante come una capra e mi metto a studiare, magari voglio dire, in una settimana, un mese, forse almeno un'infarinatura generale, il vecchio libro di educazione civica che aveva a scuola, lo può rispolverare, forse ha <ride> davvero sono nato una preparazione di base. Eh, dipende molto appunto da, da, da come uno si, si dispone in questi termini. Se uno arriva con eh, l'arroganza del so tutto e sono cose poco importanti, allora non imparerà comunque mai niente. E per cui non, potrei, non posso dare dei tempi. Dipende ovviamente da, dalle persone, dalla loro, ma anche dalla loro da intelligenza, dalla, uh, dalla loro voglia di, me, di darsi da fare. Dipende principalmente da questo. Poi io francamente quando sono entrata all'interno dell'istituzione del comune ci ho messo qualche mese prima di capire esattamente come era tutto girato e come far funzionare le cose. Immagino che il governo, il Palazzo del Governo sia molto più complicato per cui io vorrei sperare che eh, insomma, se, se, se, se fanno i bravi forse in sei mesi riescano a capire come far funzionare tutto quanto.